merito a ciò che diceva il Consigliere Melasecche ma anche alle risposte che ha dato eh, il, diciamo, il Consigliere Cavicchioli, io credo che ai Ternani non freghi niente di quello che riguarda le diatribe passate e di chi ha fatto e chi ha dato origine a cosa. Io credo che in questo momento, sotto il punto di vista ambientale, noi abbiamo bisogno di agire. e È inutile partire dal presupposto di dire che le situazioni passate si ripeteranno, potrebbero ripetersi ora. Io credo che le situazioni passate sono avvenute perché a Terni c'è stata un, una cupola, una cappa, eh, un, eh, un miasma di negazionismo, cioè ovvero si, è, si, è negato, si sono legate le entità dei danni ambientali e all'interno di una conferenza di servizi il parere che deve dare un'amministrazione a Terni deve essere negativo, negativo perché Terni è un'area di crisi ambientale complessa, Qua basta andare a confrontarsi con le città italiane in cui sono presenti i siti di interesse nazionale per capire che Terni è una, se non la prima città per complessità, strutturata di fonti inquinanti e quindi non c'è nemmeno da discutere. Io mi chiederei perché in passato, proprio a comprovare questo negazionismo, il Comune di Terni non si è costituito partecipare all'interno del processo ASMA. Eh, io credo che il, il consigliere Cavicchioli, ex presidente della regione, abbia parlato di, di Terni Aira, ma noi parliamo anche del fatto che a Terni c'era un polo di ingegnerimento con tre ingegneritori attivi, fra cui l'ingegneritore ASMA, e che i dati che... Di i dati di cui parliamo prima no. Sì, ma infatti il problema è che però se ne sono costruiti altri due e all'interno di, di, di questa situazione eh, i dati che ho dato prima per quanto riguarda il progetto Sentieri riguardano il 2003 e il 2010 e i dati delle ospedalizzazioni quindi le malattie respiratorie acute, le malattie respiratorie sono collegate a priori con un'evidenza dell'esposizione ambientale però il problema è un altro che ci sono esponenti nazionali del territorio bernano del Partito Democratico, che tuttora vanno in giro dicendo che non esistono prove scientifiche dopo che è uscito lo studio Met Particles, dopo che l'OMS ha, ha messo direttamente in correlazione eh, l'esposizione alle polveri con un incremento diretto del tumore al polmone, dopo che siamo arrivati a, eh, fondamentalmente, aver fatto lo studio eh, Monitor in, in Emilia-Romagna, e guardare quella che è stata l'incidenza epidemiologica sul, sull'esposizione ad incenerimento ancora c'è chi va dicendo in giro che non c'è una diretta correlazione fra l'esposizione ambientale e per l'incidenza di patologie io penso che cioè, ci ritroviamo in una situazione veramente preistorica pre bisogna che facciamo tutti quanti uno strancio io vedo che c'è un'apertura positiva nonostante il voto contrario sull'atto del CSS però, perfetto, vi chiedo per favore che di non iniziare di adribe su questioni di cui ai cittadini italiani non frega niente.